Oh Che cazzo è successo no, hai spaccato il mouse ecco come è successo Basta Po che brito lei Lo stretto è Nisper Non è lanciato Porca troia Sembra che stai sgrilletta una così mm. <ride> <ride> si è aperta la cosa. Torni a sgrillettare le persone. <ride> Guarda, stai, stai a sgrilletta una. Oh, sei, sei un DJ, Carcola? Lasciala. Cioè, tu avresti il coraggio di lasciare una persona del genere? Quindi, se ci avresti il coraggio, stavo facendo Stavo cercando di fare che da mangiare. Bene Bene? Sa di che ha questo letto <ride> oh, oh, sei buono Che mi spogli tutto Sì, mi viene oh, Ah, yeah. viazza Si sta bene qua, Si sta bene? Oh, sì, questo figo Dammit you dead No, oh, no, sbriga di uscire Ci non cazzo ma qua che c'è sta? si è preso la garotana. no no quindi vai pure a scaricar benissimo Sì no non ci credo non ci credo non ci io vai vai vai vai c'è vai L'altra parte <ride> Quella rimane là eh. sto addio. Porco due oh. Ci sono un brozzo, Parate se stai, se a pagare il suo pari accende il tramanestro. Parare in portoghese a prendere la francesca. Rispondi al telefono? Ronto. Pronto? Pronto? Chi è? Eh, yeah. sono Gigi. No, in realtà mi chiamo mica. Io sono Francesco. Aspetta, ma c'è con te, Francesca? <ride> Me la passi un attimo, Francesca? Chi <ride> è? Ciao, Francesca, come stai? Eh beh, calcolo che ho visto che... Lo sai che io metto il telefono in modalità aerea? Vabbè, comunque come ti chiami Francesco, dici? Mi chiamo Francesco Apple Domani è un giorno è speciale perché domani è il mio compleanno Non è vero! E tu questa cosa io, che è il mio compleanno, la dirò tutti i giorni perché voi non dovete sapere quando è il mio compleanno E quindi bella per Giorgia, bella per Marta, bella per Peppe in generale Bella per Peppe se, Allora, se qualcuno mi fa gli auguri, io mi incazzo perché non mi piace avere gli auguri Non mi piace quando le persone mi fanno gli auguri Quindi, raga, non mi fate gli auguri perché mi sta sul cazzo Quindi, raga, domani il mio compleanno